Santità degli strumenti di Dio Molti non fanno distinzione fra una comune attività di carattere temporale, un negozio, una fabbrica, un campo di grano turco e una istituzione creata per propugnare gli interessi dell'opera di Dio. Si dovrebbe invece ribadire la distinzione fatta anticamente dall'Eterno fra ciò che è sacro e ciò che è comune, fra ciò che è santo e ciò che è profano. Il Signore desidera che questa distinzione sia riconosciuta e apprezzata da ogni operaio delle nostre istituzioni. Coloro che occupano una posizione di rilievo nelle nostre case editrici debbono sentirsi altamente onorati, perché un sacro incarico è stato loro affidato. Essi sono chiamati a collaborare con Dio e debbono perciò apprezzare l'opportunità di una così intima unione con gli agenti celesti e sentirsi particolarmente privilegiati di poter offrire a questa istituzione divina la loro capacità, il loro servizio e la loro instancabile vigilanza. Essi dovrebbero essere animati da un saldo proposito, da un'elevata aspirazione e da un grande zelo che li spinga ad agire affinché la casa editrice diventi ciò che Dio vuole. Una luce nel mondo, una fedele testimonianza per Lui, è un memoriale del sabato secondo il dettaglio del quarto comandamento. Il loro senso del dovere e di devozione dovrebbe essere proporzionato alla loro posizione di sacra responsabilità. Non dovrebbero essere tollerati né la conversazione di bassa lega e profana, né il comportamento frivolo. Si dovrebbe incoraggiare e coltivare un maggiore rispetto per la natura sacra del luogo di lavoro. Su questo suo strumento, il Signore esercita una costante e vigilante cura. Le macchine possono essere affidate a uomini capaci di usarle. Però, quanto sarebbe facile che una piccola vite o una piccola parte del macchinario uscissero dal loro posto per provocare una catastrofe. Chi impedisce che questo avvenga? Gli angeli di Dio hanno la supervisione del lavoro. Se gli occhi di coloro che sono addetti alle macchine si aprissero, vedrebbero questa vigilanza celeste. In ogni locale della casa editrice dove si lavora, c'è un testimone che prende nota dello spirito con il quale il lavoro è svolto e della fedeltà e dell'altruismo manifestati.